Le persone che hanno alluso a secondi fini i fini di campagna elettorale di lei sindaca, e queste argomentazioni lasciano il tempo che trovano, sapete perché? Perché solo una persona può sapere se è vero questo ed è la stessa sindaca. Io quindi vorrei invece dire che quella parolina con cui la nostra sindaca ha condotto la campagna elettorale nel 2016, cioè la parola coraggio, io ricordo un volantino col volto di una giovane donna con scritto coraggio. Ecco, Quella parolina lì, evidentemente, non era solo uno slogan elettorale, ma un dichiarato forte eh, intento che la sindaca ha dimostrato e dimostra. Detto questo, eh, a me è sembrato che in questa discussione è mancata una cosa, cioè la cenerentola di questa discussione finora è stata l'autorità garante della concorrenza e del mercato, perché il, il dibattito si è, è andato su questioni prettamente tecnico-giuridiche eh, oppure al, altre considerazioni, però del contenuto, del merito di quello che è stato detto a noi, all'amministrazione da parte del garante, nel merito nessuno è entrato. Quindi questo significa due cose. O quello che è stato detto si dà per scontato che quindi non c'è manco bisogno di, di ribadirlo, di parlarne e quindi dovremmo essere tutti favorevoli a quello che ha fatto la sindaca. Oppure che sto garante lo riteniamo qualcuno che non ha manco titolo di parlare cioè è inutile che parli io invece boh, io leggo che il garante risponde al Parlamento e il Parlamento ne ha stabilito i poteri ne ha definito lo statuto e ne ha letto i rappresentanti. Quindi insomma forse spenderci due paroline poteva essere anche il caso e lo voglio fare io e lo faccio in questi termini che riassum riassumendo quello che ha detto il garante applicare eh, eh, mh, ecco, se noi eh, applichiamo la normativa d'oggi significa che app applicheremo criteri non trasparenti e discriminatori o ancora se noi facessimo, promuoveremmo preclusioni all'accesso al mercato e indebite restrizioni alla concorrenza. No, insomma, affermazioni del genere, io penso che qualsiasi amministratore un, un pochino dovrebbero farlo riflettere, no? E va bene. E veniamo invece, a mio avviso, alla oh, vera essenza delle cose. Alcuni colleghi, ho sentito fare affermazioni, eh, affermazioni pesanti, no? Del tipo mandare sull'astrico, essere forti con i deboli e deboli con i forti. E ancora famiglie che vivono solo di questo messe sulla strada sulla pelle dei cittadini più deboli. Ecco, allora queste sono cose importanti. Sono cose importanti e quindi io mi chiedo e vi chiedo, ma pensate davvero che la sindaca di Roma, la prima cittadina voglia questo? Oppure il cattivo Assessore Coglia voglia questo? Io penso di no. Io penso di no e quindi e io chiedo che queste, queste cose non succedano. Non succedano e sono sicuro che queste cose non succederanno perché nella, nella disciplina, nell'articolazione, nello sviluppo delle cose si potranno evitare. E questo è un po' quello che il dispositivo dell'ordine del giorno che noi abbiamo presentato. Grazie,